Peraltro, no, tu non sai, Paola, che il caffè che noi abbiamo a studio, tanto a Montorotondo quanto... Il ah, è mio? Eh, caffè biondi, quindi io ti ma penso so, tutte le volte che prendo il caffè. Ma so, lo so, l'ho visto, ce l'ho incorniciato, io ho preso no, apposta. Ma no. da noi... Non l'hai mai visto. Rompo il computer. Da noi l'hai visto? <ride> sì, non sì, l'avevi sì. mai visto? <ride> Durante una lezione ho detto, ma che è cosa? Da dove l'hanno preso questo Sì, sì, l'ho visto. Senti. Visto sì, dopo che... le pompe funebri, ci È perché... Giusto, giusto. Senti, questo abbiamo fatto 10 minuti e, e quando pubblicheremo questa uh, intervista, la gente diceva sì, vabbè, ma questi parlano <ride> del topic. Come è messa la formazione, non soltanto tecnica, ma anche come formamenti, se sai quanto io sul mindset, ci tengo degli psicologi e delle psicologhe italiane rispetto a temi di um, omosessualità, genere, um, in Italia? Allora, guarda, escludendo, diciamo, la parte di terapeuti riparativi che ancora uh -huh. esistono, ahimè, spero che siano in estinzione, uh -huh. eh, io noto troppo spesso una certa saccenza uh -huh. e una certa, diciamo, un porsi nei confronti di queste tematiche, ma di queste persone nello specifico, eh, come, come dire, da un vertice di osservazione privilegiato. Uh -huh. Come dire, uh, sono io l'esperto, so io quello che ti serve. Con i pazienti. So io quello che va mm, bene. Mm, mm. E, e questo è un grande rischio, in genere. Mm -hmm. Lo è in particolar modo con, questo, con questa tipologia di persone. Mm. Perché um, io credo che la sessualità tutta, quindi tutto ciò che attiene alle identità sessuali, eh, la possiamo considerare in un modello tridimensionale questa è la mia idea sì. su cui sto anche scrivendo eh, il, bina il binario no? cioè noi siamo abituati ad avere i continuum no? anche dell'orientamento sessuale esclusivamente omosessuale esclusivamente eterosessuale gli estremi questa roba non funziona questa roba non è così sono tutte le componenti dell'identità sessuale sono um, uno spettro tridimensionale mm -hmm e la persona si posiziona su ognuno di questi in un punto differente dello spazio e siccome le configurazioni possibili le combinazioni possibili sono veramente infinite per quanto noi si possa studiare, per quanto noi possiamo avere, qua, avere chiaro che cosa sono alcune delle componenti più o meno come si strutturano poi vale sempre la storia della persona, l'esperienza della zona e la difficoltà che io credo ci sia nella formazione è proprio quella di far capire, come tu dici il mindset, no? io penso, quando ho fatto quella lezione da voi, di aver trasmesso il modo eh, con cui approcciare, no? più che la teoria. La teoria te la fai sui libri, mm. ci sono i corsi, ci stanno infinite informazioni ormai, okay? eh, tecniche, ma bisogna entrare nell'ottica che ehm, intanto, per esempio anche rivolgendosi alla persona, tu chiedi alla persona come vuole eh, che chi, chi sia chiamata da te. Okay. Cioè, soprattutto nelle identità trans, mm -hmm. tu non sai, non devi dare mai per scontato che la persona <ride> sia eterosessuale piuttosto che cisgender, no? quindi mm -hmm. non transgender. Sì. Non lo sai. Eh, io che lavoro spesso nei percorsi di affermazione di genere, la prima ce l'ho anche nel consenso informato, per esempio, io chiedo quali pronomi preferiscono e quali nome preferiscono che io usi mm. per rivolgermi a loro. Questo è un, per esempio un piccolo dettaglio che però denota il tipo di attenzione che tu hai nei confronti di queste persone. Certo, invece l'idea è che siamo ancora legati a quello che abbiamo letto su, sui libri. Um, sì. e questo guarda, mi ha colpito un articolo che ho letto qualche tempo fa, Parla di interviste da singola, e... mi sa che forse trovo anche il linkato, non mi ricordo. Uh, sì, non forse. E c'era proprio questo: la non so se definisce la saccenteria, però, però um, uh, un atteggiamento per il quale non abbiamo neanche quell'umiltà di darci un formare un pochino, e spesso quello che risulta dall'articolo era spesso. Arrivano persone magari uh, trans, perché parla di transessualismo in quel caso, um, che sostanzialmente dicono, vabbè, ma questo qui davanti, cioè, ma che ne sa? Non sa neanche di che cosa stiamo parlando. E perché in quell'esempio diceva, um, perto poi faccio un uh, coming out in un certo senso, diceva, uh, non sa neanche cos'è cisgender, E io dico, sì ok uh -oh. <ride> google eh, però, però è, è da qui no che, che si inizia um, interessante mm, anche perché eh, dal, dal lato dal punto di vista del del cliente la tua percezione qual è quanto fa affidamento quindi la persona non ancora cliente um, allo psicologo in Italia per parlare di problematiche, non so se così va bene detto così, che possono attenere a, alla sfera LGBT. più Allora, guarda, eh, facciamo una distinzione enorme eh, rispetto a persone eh, che hanno delle problematiche legate alla visibilità, tipo al coming out, no? Eh, okay. O quella che viene chiamata omosessuale o transfobia interiorizzata, no? quindi come dire io ho paura, eh, penso di essere gay, però ho il terrore di dirmelo, mm. non lo accetto, non ce la faccio, non lo sa nessuno, non voglio dirlo, no, quindi sì. entro in crisi un po' per questa cosa. Per cui diciamo è una categoria che eh, chiede aiuto, è una categoria okay. che sa di aver bisogno di un aiuto specifico, professionale, competente sul tema, a volte... Questa tematica viene intercettata in percorsi di terapia, altri quindi, okay. come dire, uno ha l'ansia, va dallo psicologo, poi viene fuori che è anche gay e quindi la problematica non è più l'ansia okay. di per sé, ma è legata no, alla sua identità sessuale. Altro è tutto ciò che attiene invece, per esempio, alle identità trans. Gen io parlo in generalizzo, eh, chiaramente, poi ci sono anche le eccezioni: che nel caso in cui. Vogliono fare un percorso di affermazione di genere? Parlo appunto del cosiddetto iter di transizione per, legale, per sì, cui sì. vogliono, per esempio, assumere ormoni, vogliono fare interventi, vogliono cambiare il nome. Sono obbligati a fare questo percorso, perché generalmente nel tribunale viene portata una relazione psicologica o psichiatrica um, che certifica, come dire, che non ci sono delle altre psicopatologie inficianti. Che la persona è in grado di affrontare questo percorso, che ne ha bisogno. Mm, Quindi tu dici okay. guarda, che la persona sta così male. Che l'unico modo per stare bene è proseguire su questa strada, in qualche modo, no? <coughs> Viene chiesto spesso volentieri anche una certificazione di disforia di genere mm -hmm. per accedere alla terapia ormonale. Tendenzialmente la maggior parte delle, degli endocrinologi e endocrinologhe che lavorano nel campo chiedono comunque questo. Eh, loro potrebbero farlo in autonomia in realtà, loro sono perfettamente in grado di valutare, però come dire, siccome ci sono degli aspetti e delle situazioni in cui ehm, alcune configurazioni psicopatologiche, alcune forme di psicosi, eccetera, alcuni disturbi ossessivi possono simulare questo tipo di caratteristiche, allora è importante fare una, tra virgolette, Diagnosi differenziale, no? stare attenti su questa cosa qui mm. e è fuori in genere dal discorso consulto psicologico psicoterapia, il mondo poliamore, poliamorista, e è fuori il mondo degli de ACE, sarebbero gli asessuali o aromantici, quindi acearo e insomma, ci sono delle situazioni specifiche che non accedono non arrivano perché? perché non ritengono che la loro condizione sia problematica certo. no? non vivono cioè la vivono con problematicità nel momento in cui sono in una coppia in cui il partner e la partner non vive la stessa condizione e allora diventa un problema relazionale mm. no? nella coppia ma non perché sia un problema di per Chiaro. sé la propria sessualità o, no? o la scelta monogamie etiche di non monogamie etiche infatti quello che mi chiedevo è quando vivono delle problematiche legate in qualche modo uh, alla propria sessualità, quindi può essere anche uh, come hai detto tu adesso sono in una coppia uh, io non sento bisogno la banalizzo un pochino, la semplifico un pochino uh, non ho il bisogno di, uh, di fare sesso che può Uh, avere il mio partner oppure scopro uh, di avere un orientamento una preferenza di genere diversa da quella che avevo fino a questo momento oppure ancora, dipende da un altro esempio che hai fatto uh, mh, sto scoprendo, riscoprendo la mia identità sessuale, le mie preferenze sessuali e la sto vivendo come un problema la domanda poi era quanto poi vedono nella figura dello psicologo qualcuno di, di competente a cui sì. oppure, oppure quando è trasversale come dicevo prima no? Cioè viene una persona in terapia perché ha un X problema sul e lavoro no? e, e poi tu chiedi magari, no? cioè, magari con le terapie brevi alcuni dettagli manco vengono fuori probabilmente certo. no? in altre forme di terapia c'è tutto il discorso della storia familiare no? de, de, della costruzione a. e quindi tu vai a indagare anche la situazione relazionale mm -hmm. e quindi lì viene fuori per esempio se questa persona ha una situazione di relazioni non monogame, mm. per esempio, no? Mm. no? Mm. Inter Dipende. Interessante... due cose sono interessanti numero uno, quindi sembra quasi che c'è uno scollamento tra uh, persone che effettivamente vengono da noi reputandoci competenti per aiutarle, perché mi sembra che questo che stai dicendo alla fine vengono, se lo identificano come un problema pensano sì, ok, lo psicologo è la figura a cui mi posso rivolgere e dall'altra parte in realtà un'incapacità un no, eccessiva però un deficit da parte di molti psicologi a livello di competenze quanto un gap da colmare ancora oggi a livello di competenze ok ok mm, mm. Eh, mm. particolare eh, questo, su questa tematica c'è un'ignoranza infinita mm -hmm. onestamente nel senso che diciamo ci sono colleghi e colleghe e colleghe che stanno muovendo anche benissimo anche su, su fronti innovativi come le identità non binarie. no uh -huh. Quindi, diciamo, anche le giovani leve, ho visto viste qualcuno ancora magari si deve ancora laureare, o sta lì lì che si è appena laureata, che sono cioè, milioni di anni avanti, anche a me. Quindi sono veramente molto avanti. Ehm, la maggior parte legge libri uh -huh. e pensa di aver capito tutto, uh -huh. o al contrario, fa degli errori classici bias no? che facciamo noi. Di dire, vabbè, ma io sono psicoterapeuta, cioè non è che non mi devo formare su sta cosa, no? Non è che è una cosa specifica. Da psicoterapeuta io posso, sono in grado di affrontare qualunque problema. Ok, Non chiaro. è così. Chiaro. Um, la seconda cosa che mi fa venire in mente, eh, quello che hai detto, no? Hai um, Altrimenti, con le terapie bravi, magari certi discorsi non escono neanche fuori. Um, perché... Terapia breve cioè se siamo focalizzati su quello che ci porta la persona, se la persona ci porta un problema d'ansia, siamo sull'ansia. Certo, è anche vero che se poi il problema d'ansia è collegato a um, un problema di identità di genere, cioè um, generalmente viene fuori in un modo o nell'altro, e a quel punto il terapeuta breve, quantomeno dal mio punto di vista, quello capace, uh, è anche quello che dice: ok, vedo questa cosa, forse ci dovremmo lavorare, decidi tu, ma forse ci dovremmo lavorare. Uh, c'è anche il rischio opposto Secondo te uh, Cioè almeno la mia idea è che ci possa essere in altre situazioni Il rischio opposto Nel senso la persona non porta questo tipo di tematica Perché è importante Per lei ma non è un problema, non è un problema O meglio può essere anche un problema Ma non è un problema che vuole affrontare con lo psicoterapeuta E invece c'è lo psicoterapeuta che dice No aspetta però questa guarda Che dobbiamo Farla sì. cicciare fuori C'è questo C'è quest'altra quest la, lato della medaglia e c'è spesso soprattutto in passato adesso forse di meno l'errore di generalizzare di polarizzare tutto intorno a quella roba lì mm. cioè io vengo perché ho paura di prendere l'ascensore eh, sono felicemente gay sono felicemente in coppia magari c'ho anche figli bla babà quando viene fuori la domanda dice ma lei no ha una relazione sposato sì sì si sposato con mario oddio oh, no allora è gay allora automaticamente tutto ciò che è il mio mondo Diciamo problematico Viene legato a quell'aspetto mm. Io sono solo quell'aspetto lì mm. Mm. Questo mm. è un errore che fanno molti colleghi e colleghe ehm, In realtà pensavo a un altro Scusa, mentre scattavo pensavo C'è perché... tutto sganato gli occhi Perché pensavo a un altro errore Ma sgranato non da sorpresa Ma da condivisione Perché a volte mh, Capita anche la situazione In cui la persona ti dice Vengo per il problema X ansia. Sì, sono felicemente sposato con una moglie e c'ho l'amante, però mi va bene così. E Però se ti dice c'ho l'amante uomo, eh no, allora aspetta un attimo, però parliamone. E poi la persona dice, no, non ne voglio parlare, perché non è un problema. Sì, e... sì, sì, sì c'è anche questo. Mm, mm, mm, Soprattutto in alcuni orientamenti, devo dire. Mm. C'è anche questo. Orientanti... Per, per forza sì, si, può, bisogna... si dire andare a mettere le mani su queste cose così perché se no non va bene ok sì. ti chiederò tra poco tu come lavori anche se poi eh, sarà una domanda enorme, enorme perché sarebbe come dire neanche tu come lavori con l'ansia come tu come lavori con le persone no eh, però però ehm, tu come lavori con le coppie no eh, cioè è, è un bacino enorme però prima te faccio un'altra sempre da una cosa che hai detto eh, ci sono colleghi colleghi anche più giovani di noi, che sono molto più informati, non sento a crederlo, um, c'è un'attenzione, diciamo un attimo forse all'aspetto di psicoterapia, entrare più in quello di psicologia, sociologia, società, uh, c'è un um, enorme interesse, una crescita di interesse rispetto al, al tema, per fortuna, e ti dico uh, un... Una mia uh, difficoltà, non, non essendo un cultore della materia, no? Interessato sì, uh, come dire, uh, cerco di trasformare l'interesse in studio anche, ma non, non ho per esempio la cultura che hai tu sull'argomento. Uh, e qu qual è il problema, appunto? La difficoltà, è un po', sai, un po', perdonami l'esempio, è un po' come le app, pensi di aver imparato a utilizzare il nuovo social media, oh, fantastico, e ne esce uno nuovo, che è totalmente ti dici, che, che cavolo, ma, ma, cioè, ma come, adesso devo imparare una nuova cosa? Ecco, um, così. È, è così, è, che uno che sta succedendo, due, um, è difficile navigare qui, da, da, dacci, dacci una bussola, dacci qualcosa, eh, la bussola è quella che ti dicevo dall'inizio, si parte dalla persona, mm. perché spesso e volentieri le persone già sanno tutto, no? Come dire, sono loro che fanno da, da maestri e da maestre. Eh, L'importante è sapere, eh, come dire, lavorerei al contrario, no? da, da professionista eh, cosa non devo fare, cosa non devo dire. Mm. Poi tutto si può imparare, no? a mm. volte mi arrivano messaggi su Instagram dicendo, dottoressa, ma che significa... Gender fluid, no? allora dico, ok, allora ricominciamo. No? Che significa gender genderqueer? Che significa cearo? Che significa, che ne so, demi-boy? Che significa significano cioè, neutrois? No? Che si pronuncia anche new, new qualcosa? no? Sono tantissime no? Le, le, le configurazioni possibili, come dicevo prima. E questo, da una parte, permette alle persone di riconoscersi e di posizionarsi. Eh, non tanto a noi, non c'è bisogno per noi di fare una diagnosi, perché non è che ha bisogno sapere tutto, mm. però è utile che tu che le conosca, per esempio le identità non binarie, in questo caso tutto quello che dicevo prima rientra nel faldone eh, identità non binarie, eh, perché tu possa permettere di fare un'esplorazione di genere alla persona, insieme alla persona cioè a volte arrivano dei pazienti che già sanno esattamente dove sono no? come dire, hanno l'elenco sono capricorno, ascendente ariete Luna in acquario nove. unicorno giove in scorpione, bla bla bla ok? Sì. perfetto altri che non sanno io ho una persona con cui stiamo facendo un lavoro bellissimo di esplorazione insieme della sua identità di genere che sta virando eh, lentamente eh, verso il femminile con tutta una serie di configurazioni per cui dice: Io non ho bisogno dei, degli ormoni, però ci sto pensando. Voglio fare una consultazione, non credo che mi opererò mai. Io sto bene con i miei genitali. però adesso che mi vedo più femminile, ho levato la barba, sono più a mio agio, mi rispecchio. Tutto un lavoro di ricerca insieme su questo. Allora, ci sono delle, eh, dei concetti eh, che io posso dare a questa persona e dire: Guarda, che secondo me tu sei questo, questo, questo e questo. E dà una sicurezza alla persona di, di come dire, mettere la casellina a posto. Che okay. se non ti identifichi, vivi con estrema ansia. Dice, io non so che cosa sono, non so che cosa voglio, non so chi sono, so che lì sto meglio di dove stavo prima. C'è a volte, soprattutto in questo contesto, diciamo, con questo tipo di tematiche, la necessità di avere delle risposte chiare, cioè di sapere io chi sono. Tutto il lavoro sulle identità sessuali è, è fondamentale per questo, no? per sapere io chi sono, cosa desidero, sì, ma è un mio desiderio vero, è un desiderio che è venuto d'altrove, no? come dire, un, mm -hmm. un, un, una spinta a conformarsi, per esempio, no? eh, piuttosto che eh, quali sono le mie fantasie sessuali, no? quali sono i miei fantasmi sessuali, sono fantasie e fantasmi, no? mi certo. piace molto questa cosa, e, certo è, che... è bellissimo. Quindi è utile per noi conoscere, non è necessario che noi utilizziamo quelle categorie per incasellare le persone, ah, sì. ma è utile che noi le conosciamo, a, se, le, se ne parlano le persone, almeno come dire, parliamo la stessa lingua, b, eh, possiamo aiutare le persone a trovare il loro posto in, questa, in questo casellario infinito. Certo che i problemi di identità 360 nella modernità liquida... Cioè, è un, un ginepraio è un casino mm, mm, mm. è un casino è un casino rispetto soprattutto a questo aspetto specifico a volte io ho l'impressione che come dire, sia un, un po troppo no? mi sembra che poi alla fine andiamo a spezzettare ogni micro sezione ogni, ogni micro aspetto mm. nella necessità di dire io non sono abbastanza quello ma sono un po meno di quell'altro no? ok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 c'era questa battuta, dice, no, tu come uh, definisci, quindi donna, uomo, dice, no, io né donna né uomo mi definisco un po', dice due nomi che io non conosco, fai, un po' Adam Sandler, un po' uh, Patti Trao, non lo so, no? Però la battuta che ti fa capire è effettivamente questo spezzettamento che poi oh, arriva, sì, la, sì, sì, uh, arriva a livelli prostitici. Um, ok, interessante. Senti, uh, non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 Eh, sicuramente in un certo senso è vero, cioè più tu dei nostri, perché io i, i nostri di solito non li faccio, eh, o li tengo o li faccio agli altri, eh, però no, per dire hai una, penso che tu abbia una buona esperienza, anche come terapeuta breve, no? Eh, mi dici quali sono secondo te nella tua esperienza clinica, Iva, che vantaggi ti può aver dato in, in questo aspetto del tuo lavoro?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 Tu esci da lì, hai, si è fatto il tuo bel piantarello. Hai sbloccato un po' di cose, stai sedimenti no? fino alla prossima seduta. Ma non è che hai delle cose da fare subito, in genere a meno che il terapeuta il terapeuta non abbia individuato un percorso terapeutico che prevede degli step reali, tipo: mm -hmm. Ok, qui ti sei sfogato contro tua madre, ne hai detti tutti i colori. Adesso cambiamo fuori da qui la reale relazione con tua madre. Quindi mm -hmm. in qualche modo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 Interessante, um, ti farei io. Devo smettere di fare queste interviste da 30 minuti perché e poi a siamo già a 40 minuti eh? e mi 300 minuti. Porca miseria, ma <ride> guarda, sto pensando a un nuovo format in realtà. Quindi sappi so che ti reintervisterò. Facciamo, mm -hmm. facciamo mm -hmm. puntate, uh, mm, facciamo puntate. Facciamo puntate, dovrebbe essere interessante. Qualcosa. Va bene, um, senti, ti faccio l'ultima domanda che è quella che faccio sempre.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 Perché chi è nel privilegio, vale per i bianchi, io sono bianca, quindi comunque ho un privilegio rispetto alle persone nere eh, o latine, eccetera, non si rende conto della difficoltà che ci si vive. Fantastico, è bellissimo okay. questo esercizio, Paola. Eh? È bellissimo sì. questo esercizio. Sì. Um... fallo, fallo. Prenditi 30 giorni di tempo, co co come quando tu devi installare un'abitudine, sono sì. so, 21 giorni si dice,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 Super fantastico, credo che abbiamo battuto tutti i record, credo che questa sarà l'intervista più lunga di sempre. Tagliamo i uh, dieci minuti prima. Tagliamo i dieci minuti? No, no, no, no. È un argomento interessante Ti fare tante, tante altre domande. Uh, pezzo pezzo ti, ti sta perdendo credibilità, perché lo dico sempre, quindi è il sintomo del problema che uh, dura troppo poco, però questa è veramente la più lunga, quindi insomma è così. Grazie mille. e invito tutti, peraltro, a